Allora, buongiorno a tutti, l'obiettivo di oggi è continuare la nostra analisi di quelli che sono i KPI, Key Process Indicator, ovvero delle misure che ci permettono di andare a eh, osservare alcuni aspetti di un processo nel contesto di eh, un'attività di monitoraggio e controllo. Quindi l'obiettivo è, eh, una volta fissati gli obiettivi, dei piani, per eh, di un processo, osservare come evolve questo processo in modo da poter prendere delle decisioni e andare a intervenire sui parametri o sulle tipologie di questo processo. Abbiamo visto la volta scorsa, ieri eh, che è possibile andare a considerare un eh, framework di eh, indicatori di processo che è costituito da eh, quattro principali categorie. La categoria eh, degli indicatori generali, eh, che in realtà non sono indicatori specifici di un processo, piuttosto vanno a misurare quelle che sono le condizioni al contorno del processo, ad esempio il volume di input, le risorse a disposizione, e altre tre categorie che sono l'efficienza, questo punto del processo, che sostanzialmente è uno degli aspetti principali, eh, la qualità sia dell'input che dell'output, principalmente dell'output, e delle misure eh, di prestazione del servizio, ad esempio il tempo di risposta. Quello che vorrei fare con, con voi ora è andare a vedere alcuni esempi di eh, indicatori di queste varie categorie e poi provare su un caso molto semplice eh, a effettivamente individuare quelle che possono essere le misure che possiamo raccogliere. Iniziamo dall'insieme eh, dall degli indicatori eh, diciamo della categoria eh, generali. Ecco qui c'è uh, un esempio di una serie di indicatori che possiamo uh, considerare per uh, diversi tipi di processo. Quindi sulle colonne trovate uh, i diversi tipi di processo, uh, la prenotazione alberghiere, la manutenzione di un, un ascensore, uh, le vendite al supermercato, le vendite di libri via web, uh, la concessione di licenze edilizie. Quindi questi sono una serie di, di, di processi abbastanza eh, diversi tra di loro. Eh, sulle eh, righe invece eh, trovate i principali tipi di indicatori della categoria generale, quindi i volumi di input e di output, le risorse umane e materiali, eh, le scorte e eventualmente altre risorse. Se andiamo a vedere ad esempio la, eh, il processo di prenotazione alberghiera, eh, vediamo che il volume di input potrebbe essere il numero di richieste di prenotazione. Potrebbe essere, eh, se gestiamo tutte le, le richieste tramite lo stesso processo, se vogliamo misurare tutto eh, assieme, eh, un'altra misura potrebbe essere il numero di richieste, ad esempio, di cancellazione o di modifica di una prenotazione. quindi in generale eh, il volume di input potrebbe non essere un'unica misura, anche se abbiamo un unico tipo di, di input, eh, potremmo avere più misure perché ad esempio eh, gli input potrebbero essere classificati in diverse categorie e quindi a questo punto ci interessa non soltanto il totale ma anche eh, i volumi parziali per categoria. Questo è una cosa abbastanza comune. Se vedete al fianco l'esempio del, della manutenzione dei, degli ascensori, qui andiamo a contare il numero di richieste e possiamo andare a distinguere tra il numero di richieste normali e quelle urgenti. L'output, eh, se andiamo a vedere l'output, sempre concentrandoci sull'esempio delle prenotazioni alberghiere, vediamo che l'output è il numero di, di, di stanze prenotate. Eh, vi faccio notare che qui stiamo parlando di prenotazioni soltanto, quindi non tutta la gestione delle stanze dall'inizio fino alla fine, ma soltanto fino al momento della prenotazione. Quindi non sappiamo neanche se quella prenotazione poi andrà a buon fine o se ci sarà magari uno show da parte del cliente. Eh, risorse umane. Beh, di nuovo è abbastanza banale in questo caso perché abbiamo le persone eh, che lavorano al call center o comunque rispondono eh, per le prenotazioni eh, qui di nuovo possiamo andare a identificare diverse categorie per esempio le persone eh, part time piuttosto quelle eh, che lavorano full time risorse materiali se pensiamo a un call center eh, di nuovo possiamo avere Magari i numeri, il numero di call center, se non ce n'è uno solo, immaginate una catena eh, multinazionale, ovviamente non ne avrà uno solo di call center, ne avrà quantomeno uno per, per paese, eh, oppure andando a una scala più piccola, andare a vedere eh, il numero di postazioni di lavoro, questa è un'altra possibile misura di, di risorse eh, materiali. E qui dentro possiamo anche mettere tutto quanto eh, materialmente tutte le, le attrezzature che materialmente possono servire per eh, supportare questo tipo di processo so, il numero di linee telefoniche affittate o, o eh, bisognerebbe entrare nel dettaglio del processo per capire esattamente di cosa si tratta eh, qui come scorte eh, possiamo andare a indicare eh, le stanze ovviamente non sono scorte che, che vengono esaurite ma sono scorte che poi vengono recuperate però ovviamente eh, rappresentano un vincolo rispetto al mio processo okay. quindi ciò che io tra virgolette vendo eh, è una prenotazione su una stanza quindi una volta che ho esaurito le, tutte le stanze in termini di prenotazioni non posso più fare eh, vendere nulla <coughs> Un altro esempio, non ve li sto a commentare tutti, magari poi li potete guardare con calma giusto per, per, per apprezzare le differenze, un altro esempio abbastanza diverso è la vendita eh, tramite internet in cui eh, il volume input sono gli ordini, quindi non è che abbiamo tante categorie okay? eh, se fosse una di, un sito di vendita generico eh, potremmo andare a identificare diverse categorie di, eh, di prodotti libri, di schivi, eccetera. Eh, se pensiamo a un sito web che vende soltanto libri, probabilmente avremo un unico tipo di ordine. Eh, in termini di, di, di output, eh, qui potremmo avere eh, invece diverse categorie, perché possiamo andare a eh, misurare l'output in termini di eh, numero di libri venduti, valore dei libri venduti, volendo possiamo anche andare a vedere il, eh, in termini di, di, di fatturato, quindi quanto abbiamo, quanto abbiamo venduto questi libri, il numero di eh, spedizioni che sono state fatte. Quindi in questo caso l'output può essere misurato in vari modi. Ovviamente di solito non ha senso andare a trovare tutte le possibili misure eh, che riusciamo a immaginare. Di solito partiamo con un certo obiettivo, eh, ad esempio vogliamo eh, avere eh, un certo fatturato, piuttosto che eh, vogliamo eh, avere eh, certi ricavi, e allora andremo, eh, piuttosto che contare il numero di libri, andremo a, contare, andremo a misurare il valore di questi libri, oppure i prezzi a cui sono stati venduti. Quindi tutto discende dall'obiettivo che ci siamo posti in partenza. Personale, Anche qui eh, non ci sarà il personale al, al call center, ma ci sarà il personale che magari è, è responsabile per eh, la preparazione dei, dei, degli imballaggi, per il prelievo dal, degli elementi, del, scusate, dei libri dal magazzino, ehm, piuttosto che eh, per eh, la spedizione vera e propria. Per quanto riguarda le, le risorse, eh, qui abbiamo probabilmente i sistemi di, di CRM che sono utilizzati, eventuali call center, se abbiamo anche le prenotazioni o comunque un, un centro di servizio, eh, il sito web eh, e i magazzini i materiali in cui stoccare eh, i libri che dobbiamo vendere. Anche qui di nuovo posso... Andare a contare il numero di edifici, piuttosto che andare a contare i metri cubi, eh, la superficie, di nuovo dipende eh, dall'esatto indicatore che andrò a scegliere, da quali sono i miei obiettivi. Una, eh, la, la misura dell'inventario potrebbe essere il numero di libri. Proviamo a eh, applicare questi indicatori a un caso di studio un po' più eh, semplice, eh, ma descritto un po' più nel dettaglio. Allora, il caso di studio che eh, vi propongo... E' la, è un sistema che permette di gestire eh, la lista d'attesa in un ristorante. Lo leggo brevemente, eh, poi eh, vi, vi metterò ovviamente a disposizione anche, anche il testo completo. Quindi abbiamo un ristorante, immaginiamo un ristorante all'interno di un centro commerciale e vogliamo sviluppare un sistema che permette di gestire le liste d'attesa. L'idea è che quando arriva un cliente, il cameriere, eh, saputo quante sono le persone, eh, fornisce un tempo d'attesa stimato. A questo punto il cliente può decidere che è troppo lungo oppure eh, fornisce il suo nome e il suo numero di cellulare e eh, il sistema manda un sms di conferma per verificare che il cellulare sia effettivamente quello giusto e a questo punto eh, il cliente può considerare prenotato il tavolo e può tranquillamente andare in giro a fare shopping o qualunque altra cosa eh, voglia fare eh, periodicamente il sistema invia eh, delle, eh, degli sms eh, che eh, aggiornano quello che è il tempo residuo eh, stimato di attesa quindi ogni 5 minuti uno si vede arrivare l'SMS dicendo mancano 20 minuti, mancano 5 minuti, eh, a un certo punto quando il tavolo effettivamente si libera, quindi il cameriere accompagna i clienti che lo occupavano fuori dal, dal locale, eh, segnala al sistema che il tavolo è libero e a questo punto il sistema invia un SMS al cliente chiedendogli di eh, recarsi al ristorante non appena possibile. A questo punto, quando il cliente si presenta, eh, ovviamente viene fatto accomodare direttamente al tavolo che aveva prenotato. Se il cliente non si presenta oltre a un certo eh, ritardo, il sistema ovviamente passa al prossimo cliente che può essere fatto accomodare in quel, quel tavolo e lo chiama e così via. Quindi, il sistema è tutto sommato abbastanza semplice, eh, ha un'interfaccia. Sommato limitata perché è un'interfaccia del, del, del cameriere che essenzialmente inserisce i dati eh, del cliente e poi eh, c'è un'interazione col cliente in realtà solo in uscita perché prendono soltanto inviati degli SMS e nulla di più. Questo è il, eh, il sistema eh, che eh, andiamo a considerare, quindi è il processo che andiamo a considerare. Quindi, soltanto il processo di gestione della lista di attesa. Tutto il resto, ad esempio il processo di, di gestione del, del cibo, piuttosto che qualunque altra cosa, non è oggetto di nostro interesse, quindi noi ci focalizziamo su questo. Se... Eh... volete possiamo anche vedere la eh, il diagramma, l'activity diagram corrispondente, quindi sostanzialmente qui non c'è il sistema indicato, ovviamente c'è il cliente che si presenta al ristorante. Ehm, il cameriere comunica il tempo attesa stimato, il cliente può decidere di non aspettare oppure di aspettare, fornisce il numero di cellulare, a questo punto eh, lui riceve informazioni sul tempo stimato, in realtà questa è un'attività che poi viene ripetuta, a un certo punto il cameriere segnalerà eh, che il tavolo è stato, liberato, è stato liberato e quindi a questo punto il cliente riceverà una notifica, eh, a questo punto potrebbe tornare oppure non tornare al ristorante, se torna in realtà cioè, più che tornare al ristorante eh, ritorna al ristorante quindi viene dato poi il tavolo questa è essenzialmente una rappresentazione un po' più formale del, del processo ovviamente non c'è la rappresentazione di cosa succede nel caso in cui il cliente non torne perché viene fatto eh, ovviamente eh, viene gestito in un processo a parte riusciamo a rappresentare unico diagramma eh, che va a gestire altri clienti. Okay. Quindi, andando a pensare in termini di elementi generali, eh, come possiamo andare a caratterizzare il volume di input, di output, risorse umane, materiali, eh, le scorte e eh, le altre risorse. Allora, il volume di input sono sostanzialmente le persone che arrivano al ristorante. Richieste di tavoli, diciamo così. Tenete conto che però la... A fronte di una richiesta, una persona che si presenta al ristorante fornisce il proprio cellulare e ci sono più persone che fanno parte della sua compagnia, quindi non ci sarà una persona sola, ci sarà una persona che potrebbe venire da sola al ristorante, potrebbe andare in coppia, potrebbe andare con eh, altri amici, quindi il numero di persone normalmente è maggiore o uguale eh, che, che verranno dei clienti è maggiore o uguale delle richieste. Quindi un'altra misura eh, del volume di input potrebbe essere numero di coperti richiesti. Eh, un conto se ho 10 persone che vengono da sole conto se ho 10 persone, ciascuna con altre 6 eh, amici. E, e, e diverso anche poi il modo di gestirlo. Tra l'altro io qui potrei anche andare eh, a eh, considerare non soltanto le richieste, poi sono state inserite nella lista d'attesa, ma anche le richieste andate a vuoto. Ad esempio, eh, persone che arrivano chiedono il tempo di attesa eh, e una volta saputolo decidono di andare da qualche altra parte. Quindi potrei avere questa classificazione. Fate attenzione che nel momento in cui decidete che sia importante conoscere non soltanto il numero di richieste effettivamente fatte ma anche il numero di persone che si presentano questa informazione la dovete in qualche modo misurare ricordate le, le, le caratteristiche smart la M sta per measurable quindi in qualche modo io devo raccogliere questa informazione Questo vuol dire che probabilmente eh, nel modello concettuale avrete alcune informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di persone che vengono, oppure avrete per ogni persona un'informazione sul fatto che si sia solo presentata oppure effettivamente sia stata inserita in coda, di attesa, di attesa. Questa è una caratteristica generale. E ogni volta che voi pensate di definire un indicatore dovete anche considerare il fatto che quell'indicatore deve essere misurato. Se pensate a un sistema informativo in senso lato, quindi non soltanto basato su computer, Potreste pensare che il cameriere faccia un'attacca su un foglio di carta ogni volta che arriva un cliente e questo se ne va una volta che ha saputo il tempo d'attesa. Ovviamente questa informazione poi non è facilmente elaborabile, quindi in generale eh, pensiamo a delle misure che siano facilmente raccoglibili tramite il nostro sistema informativo. Volume di uscita eh, potrebbe essere, in questo caso, in questo caso i tavoli eh, assegnati, eh, oppure i, co scusate, i coperti assegnati. Questo è, se volete, analogo all'esempio che abbiamo visto prima dei libri. Io posso andare a contare i, i libri singoli oppure posso andare a considerare i, eh, le spedizioni che ho effettuato. In questo caso considero i tavoli che gli ho assegnato oppure il numero di persone. Quale dei due andrò a utilizzare dipende dai miei obiettivi. Se io voglio, voglio anche andare a valutare un aspetto di, eh, economico, è ovvio che eh, il numero di tavoli non mi basta, ma mi interessa sapere il numero di coperti. E immaginate che io voglia andare a verificare che il costo eh, di questo sistema informativo sia... Sufficiente da giustificare la sua utilità quindi vorrei che sul 2 euro di coperto che ognuno paga eh, l'incidenza del costo di questo sistema informativo sia, fosse molto limitato quindi ad esempio un sistema di questo tipo potrebbe essere giustificato se ho tantissimi coperti e tanti tavoli se ho pochissimi tavoli probabilmente l'incidenza del costo rispetto al numero di, di coperti risulta poco conveniente e questa sarà una delle misure che vedremo eh, nel, nella grossa categoria delle misure di efficienza. Eh, risorse umane, beh, qui sostanzialmente ho il numero di camerieri queste che sono le, eh, i KPI con questo simbolo così lo distinguiamo dagli altri che sono in realtà soltanto dei, delle categorie eh, risorse materiali in questo caso non è che abbia particolari risorse materiali eh, i tavoli che sono quelli che poi io assegno in realtà eh, Vanno a finire nella, nella categoria di scorte, di elementari. Okay. I tavoli non sono un, un qualcosa che viene usato dal processo, i tavoli sono qualcosa che viene gestito dal processo, la cui assegnazione viene gestita dal processo. Quindi una risorsa è qualcosa che viene sfruttata dal processo, in questo caso il processo è proprio pensato in funzione dei tavoli, okay? Quindi, numero di tavoli, ma posso anche avere, ovviamente, il numero di coperti complessivi. Queste ovviamente sono delle misure, eh, sommato, eh, con una granularità molto ampia, perché ad esempio potrebbe essere utile andare a capire quanti tavoli doppi, tripli, quadrupli, eccetera, ho a disposizione. Quindi queste sono due misure abbastanza di alto livello, io poi posso andare a dettagliarle e ad aggregarle in base a quello che poi mi serve. Ecco, nelle risorse materiali io potrei andare a mettere, immaginate di avere un ristorante enorme eh, con molti punti di accesso, eh, nelle risorse materiali potrebbero esserci i terminali, tutti i terminali utilizzati dai, eh, dai camerieri. Oppure se i camerieri hanno dei dispositivi mobili, eh, potrei mettere questi. Quindi mi interessa sapere quanti terminali sono a disposizione. È ovvio che se io il mio sistema messo nell'angolo eh, su un PC... Questo sì è una risorsa materiale, ma è difficile da quantificare, è una. Un altro aspetto importante da considerare mentre andiamo a eh, prendere queste misure e come andiamo a misurare e come andiamo ad aggregare le varie misure. Allora, il numero di camerieri può essere il numero di camerieri totali o il numero di camerieri che c'è per ogni turno. capite chiaramente che sono due misure abbastanza diverse. Quindi normalmente io quando eh, prendo queste misure, sia queste qua generali che poi eh, le altre che eh, andremo a vedere in termini di, di efficienza, qualità e qualità del servizio, eh, queste eh, misure possono essere aggregate o se volete segmentate eh, secondo diversi criteri. Ad esempio il numero di richieste di tavoli, a me interessa andare a vedere il numero di richieste totali che ho, uh, ho, ho avuto dall'inizio uh, del funzionamento di questo sistema o mi interessa andare a vedere quelle dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, dell'ultimo bimestre. Normalmente quello che mi interessa non è tutta la storia, quindi non un conteggio eh, brutale di quante richieste ho avuto dall'inizio della storia ma mi interessa andare a vedere le richieste in un certo periodo, magari confrontarle anche con quelle di un altro periodo quindi è fondamentale di solito, eh, oltre ad andare a identificare quali sono gli indicatori, andare a capire quali sono le dimensioni secondo cui io voglio andare a aggregare o se vogliamo segmentare queste misure Quindi si, chiama, eh, si chiamano dimensioni eh, questi attributi dell'entità secondo cui io faccio dei raggruppamenti. Quindi eh, l'entità che io misuro in input è la richiesta. Un suo parametro è ad esempio il numero di tavoli, un altro parametro è il conteggio brutale di quante sono le richieste. Un altro tipo di parametro è la data. Data e l'ora in cui viene fatta quella richiesta. Data, diciamo l'aspetto tempo, è di solito una delle dimensioni principali secondo cui viene fatta una segmentazione o aggregazione dei dati. Quindi la dimensione tempo è una dimensione di solito si usa moltissimo per fare queste aggregazioni di dati quindi eh, la finestra temporale è un modo comune di fare aggregazione di dati quindi per ora per giorno settimana mese quindi l'ampiezza di questa finestra temporale è un modo per andare a capire o analizzare i miei dati con diversa granularità. Un altro aspetto eh, non è soltanto l'ampiezza della mia finestra, ma, ad esempio, il fatto che io vado a considerare eh, il fine settimana rispetto ai giorni feriali oppure un particolare giorno della settimana. Quindi non c'è più l'ampiezza, perché l'ampiezza magari è il giorno, cioè l'ampiezza c'è nel senso che è il giorno, ma non c'è soltanto quello, c'è anche il, il particolare giorno della settimana. Per cui su un ristorante potrebbe aver senso, ad esempio, andare a separare eh, gli indicatori eh, relativi ai giorni, diciamo feriali durante la settimana rispetto a quelli festivi. Mi aspetterei, non ho mai gestito un ristorante, ma a intuito mi aspetterei di vedere, di osservare dei valori diversi. Quindi in generale non posso confrontare il lunedì con il sabato, è ragionevole tenerli separati, altrimenti creo Un'altra eh, un dimensione che spesso viene utilizzata è eh, la struttura gerarchica della mia organizzazione. Qui, se ho molte unità, eh, lo stesso indicatore può essere preso globalmente per la mia organizzazione, per unità, per sottounità. Questo avviene spesso su, su base geografica oppure se ho vari... Eh, varie unità della mia organizzazione tornando al nostro esempio del, del ristorante se invece di avere un unico ristorante o una catena di ristoranti a questo punto è ragionevole aggregare queste informazioni per singolo ristorante per singolo ristorante o per area geografica qui dipende, dipende molto da, dal contesto in cui mi trovo, non c'è una linea generale, quindi struttura organizzativa oppure area geografica. Um, un altro tipo di, di, di segmentazione che viene utilizzata molto spesso è quella per prodotto o per tipo di prodotto. Nel nostro caso, nel caso che stiamo analizzando adesso, cioè il, il ristorante e difficile andare a identificare il tipo di prodotto. Però se il ristorante non so, è un sushi bar, potrei andare a distinguere quelli che si siedono al tavolo rispetto a quelli che si siedono al, al bar. E quindi avere una segmentazione di questo tipo. Eh, tipo di clienti, anche qui... Eh, Dipende molto dal, dallo specifico processo che sto considerando. Nel caso del ristorante, potrei avere alcuni clienti eh, VIP affezionati eh, per cui riservo magari dei trattamenti eh, di favore e quindi posso andare a separare il cliente normale dal cliente VIP. Posso anche eh, andare ad aggregare gli indicatori. Eh, in base a una particolare attività nel processo adesso sull'input non ha molto senso ma se andiamo a parlare di efficienza ad esempio eh, l'efficienza potrebbe non essere misurata su tutto il processo ma essere misurata su una particolare fase di attività del mio processo eh, oppure posso andare a identificare eh, le, eh, questi indicatori eh, non complessivamente ma su base di Progetto. Quindi ho una serie di, una procedura che viene seguita da più progetti e posso andare a dividere un progetto dall'altro. La prossima categoria di eh, indicatori e quella eh, dell'efficienza. Eh, se pensiamo al, all'idea di cui siamo partiti, quella del controllo, eh, l'efficienza è probabilmente uno degli aspetti più importanti. E io vorrei avere la massima efficienza nel mio processo sfruttare al meglio le risorse e produrre eh, il maggior eh, output possibile. Normalmente quando parlo di efficienza ho tre grosse sottocategorie che sono quelle del costo unitario, in cui vado a prendere i costi totali che attribuisco al mio processo per divisi per il volume di input o di output quindi nel nostro caso specifico posso andare a prendere i costi eh, di questo sistema informativo costo d'acquisto oppure l'ammortamento eh, del, del, del costo di acquisto più eventuali costi costi eh, energia elettrica più l'affitto dei terminali più, tutti i costi che concorrono eh, al costo totale del mio, eh, del mio sistema informativo e della gestione del mio sistema informativo per unità unità di input unità di output qui ad esempio eh, per unità di input Posso andare a vedere il costo totale per tavolo prenotato, se è l'input, oppure per tavolo effettivamente occupato, se è l'output, oppure il costo totale di, per coperto prenotato oppure per coperto effettivamente eh, pagato o occupato. Qui, input è eh, costo per tavolo prenotato o costo per coperto prenotato costo per tavolo occupato e costo per coperto occupato ecco quello che vi accennavo prima è che io potrei voler fissare come obiettivo un certo costo per coperto occupato. Se magari l'input non mi interessa veramente poco, io vorrei capire rispetto a quelli che arrivano al ristorante poi pagano, quindi pagheranno una parte fissa che è il coperto, eh, quanto di quel coperto eh, io effettivamente non lo intasco, ma lo spendo per sostenere il, eh, il mio processo eh, potrei anche andare a eh, calcolare il costo per unità di informazione questo ha significato se io ho ovviamente grosse quantità di informazioni memorizzate in questo caso le informazioni sono sostanzialmente ridicole. Però se io ho bisogno di grosse quantità eh, di memoria per poter utilizzare il mio, eh, per poter far funzionare il mio processo e il, il, il, il, il sistema informativo che, che, lo, che lo realizza potrei andare effettivamente a calcolare quanto mi costa per megabyte, gigabyte, eccetera. Vi faccio un esempio. Tutte le lezioni video registrate eh, al Politecnico, adesso a parte quelle che video registriamo noi in maniera tutto sommato artigianale, ci sono i corsi del primo anno, ad esempio, che sono registrati in maniera istituzionale e sono memorizzati sul sito eh, della didattica e quindi sono accessibili agli studenti ecco se io volessi mantenere eh, tutte le lezioni degli ultimi 10-20 anni quanto mi costa? quindi il servizio di supporto delle video lezioni lì ho una certa quantità di memoria occupata e ho un costo del servizio quanto mi costa a, a gigabyte? questo servizio nel caso del, del, dell'esempio che stiamo considerando ovviamente la quantità di informazione è ridicola e quindi questo, questo tipo di calcolo non, non ha molto senso quindi costo per unità di input o di output è una misura che mi dà la bontà del mio servizio, cioè quanto mi costa. In questo caso l'aspetto la, che probabilmente è più interessante è quello del costo per, eh, per coperto occupato, magari anche quello per tavolo, non so, dipende da come poi è gestito il servizio. Un altro aspetto che riguarda l'efficienza è la produttività, la produttività eh, che di nuovo può essere calcolata sostanzialmente per le risorse, per le unità che ho a scorta oppure per il tempo. la produttività normalmente la misuro come eh, il volume potenzialmente in output diviso le risorse che ho a disposizione cioè quanto output riesce a produrre ogni risorsa ogni idea di risorsa questa è l'idea fondamentale della produttività le risorse in questo caso di nuovo possono essere sia quelle umane che quelle eh, materiali e qui sulle risorse umane posso andare a calcolare, eh... no, visto che ho due misure del volume di output, tavoli e eh, coperti, posso andare a calcolare eh, il numero di tavoli prenotati per cameriere oppure eh, il numero di coperti prenotati per cameriere. Prenotati, occupati in realtà. Quindi entrambi questi sono due indicatori che possono essere eh, utili. Per le risorse non umane, di nuovo, in questo caso non abbiamo indicate, ma se immaginassimo di avere eh, vari terminali per i camerieri potremmo andare a vedere il numero di, di coperti per cameriere o scusate non, non per cameriere ma per eh, terminale immaginate che nello slancio di creare questo nuovo sistema informativo regalo un iPhone a tutti i camerieri in modo che possano prendere le prenotazioni, poi mi accorgo che in realtà eh, il numero di coperti per terminale è 2 o 3. A questo punto probabilmente questo numero di terminali non è più giustificato. Tenete presente che quando vado a valutare tutti questi eh, indicatori, io devo avere un obiettivo o un termine di riferimento. Altrimenti vado a raccogliere dei numeri senza sapere che cosa faccio. E questo vale per le misure di efficienza, ma magari anche per eh, le misure precedenti, perché eh, il volume di input eh, di per sé può essere significativo o meno, ma devo avere un, un certo eh, parametro di riferimento pure quello di output o la loro differenza ad esempio posso andare a confrontarli con cosa succedeva prima della messa in opera eh, di questo sistema informativo per quanto riguarda eh, l'utilizzo eh, del Scusate, la produttività del, dell'inventario eh, posso andare a vedere eh, il numero di coperti per tavolo o il numero di tavoli effettivamente, di volte che i tavoli sono stati effettivamente occupati per, per tavolo. Anche se in questo caso non è che abbia molto senso come misura. Per quanto riguarda invece l'altro la, aspetto, quindi abbiamo la produttività eh, unitaria e l'utilizzo: l'utilizzo delle risorse, degli elementi di, di, di scorta, eh, del tempo oppure delle informazioni. Risorse utilizzate diverso, diviso eh, risorse disponibili. Questa è il, la definizione di utilizzo. Rispetto al numero totale di camerieri, quanti camerieri vengono utilizzati per turno, ad esempio. Ovviamente le risorse sono sia umane che materiali. Quanti terminali sono in uso rispetto a tutti quelli che ho a disposizione? Ovviamente una misura di questo tipo ha senso soltanto se presa su un particolare ben definito intervallo temporale. Perché ovviamente l'uso di una risorsa eh, può esserci in un certo istante e non in un altro, quindi non ha senso andare a, a fare eh, un'osservazione generale, ma ha senso andare a verificarlo su un particolare intervallo temporale. Eh, utilizzo delle scorte, ecco qui, eh, quanto sono occupati i tavoli, quanti tavoli ho occupati su un, un certo intervallo di tempo. ovviamente posso calcolare una stima andando a vedere il numero di tavoli che sono effettivamente eh, occupati su una certa fascia per il totale dei tavoli disponibili eh, a scorta, quindi nel mio ristorante però questa ovviamente è una stima eh, perché dipende molto anche dalle dimensioni dei tavoli quindi magari eh, i tavoli piccoli sono più occupati, quelli più grandi di meno quindi eh, posso fare una stima eh, oppure eh, posso effettivamente andare a, a osservare eh, nel mio database quali tavoli sono occupati, eh, cioè per ogni singolo tavolo eh, quanto è occupato, quanto, periodo, quanto tempo viene occupato su un certo intervallo. Utilizzo del tempo. Ecco, l'utilizzo del tempo è un po' più delicato perché eh, riguarda, eh, ad esempio, il tempo di lavoro di una risorsa. Nel nostro caso specifico è un po' difficile da misurare. Potrei andare a vedere eh, quanto viene utilizzato eh, il tempo, ad esempio, di, eh, del turno di lavoro di un cameriere. Vuol dire che dovrei sapere eh, secondo per secondo, minuto per minuto eh, se il cameriere in quel, in quel periodo di tempo sta lavorando oppure no. Ovviamente misure di questo tipo sono un po' difficili da fare, mentre invece sono generalmente più facili da, da raccogliere eh, se parlo di utilizzo del tempo per risorse materiali. Quindi immaginate il mio sistema informativo e voglio sapere su un certo periodo di tempo eh, per quanto è stato attivo e utilizzato. E questo può essere fatto su tutto il mio sistema informativo, su un singolo terminale eh, o con gradi di aggregazione diversi. E eh, tutto ciò per quanto riguarda eh, gli indicatori di efficienza, che è la prima grossa macro macroarea di, eh, di indicatori. Il secondo il gruppo successivo di indicatori è quello che riguarda invece scusate, la qualità. Quando parlo di qualità, di solito faccio riferimento a tre aspetti diversi. La conformità rispetto a un qualche riferimento. L'affidabilità... ovvero la probabilità che il mio sistema, il eh, processo, si comporti come mi attendo, quindi che il servizio venga erogato come mi attendo, o che il prodotto eh, che viene eh, generato dal processo si comporti come mi attendo per un certo periodo di tempo, e infine la soddisfazione dei clienti. Per quanto riguarda la conformità, io posso andare a misurarla non soltanto sul, sull'output, ma anche sull'input e... A livello interno. Allora, eh, conformità rispetto a che cosa? Conformità di solito si misura rispetto a degli standard, industriali, di legge, oppure rispetto a qualche vincolo contrattuale. L'esempio classico per delle compagnie telefoniche è andare a dire che tutte le richieste di intervento di problemi devono essere servite o comunque devono, essere, devono ricevere una risposta entro un certo periodo di tempo quantomeno nel 95% dei casi, 99% dei casi. oppure il 95% dei treni deve avere un ritardo massimo di 5 minuti, questo in termini di qualità del servizio e questa è una misura ovviamente dell'output, ovviamente poi questa misura di conformità dell'output sarà in qualche modo legata alla soddisfazione dei clienti. Okay. Non del tutto, ma di solito eh, avere ciò che si aspetta porta a una maggior soddisfazione. Eh, la conformità, io però la posso misurare anche sull'input. Immaginate eh. Nel caso del nostro esempio specifico, l'output vuol dire che io effettivamente riesco a dare il tavolo alla persona entro il tempo che io ho aspettato all'inizio, salvo ovviamente un, qualche margine d'errore, 5 minuti. Quindi in questo caso io ho la conformità di output, quindi Potrei dire eh, numero di tavoli, eh, diciamo, consegnati entro eh, tempo stimato più o meno 5 minuti. Ovviamente visto che l'output può essere misurato in due modi posso anche andare a calcolare il numero di, tavole, di, scusate, di coperti consegnati entro il tempo stimato più o meno 5 minuti. Quindi io posso andare a focalizzarmi su uno di questi aspetti. Tenete conto che una volta che io ho scelto un indicatore, cercare di ottimizzare il mio processo secondo quell'indicatore può cambiare molto quello che io faccio. Perché se io ottimizzo per il numero di tavoli, Vuol dire che tratto tutti i clienti allo stesso modo, sia che siano da soli, sia che siano con una compagnia di 20 persone. Se io voglio ottimizzare per il numero di coperti consegnati entro il tempo, è ovvio che la precedenza viene data alle compagnie numerose. E immaginate il, eh, il cameriere che viene, eh, magari a cui viene dato un premio in base a, alla conformità di output quindi alla qualità del servizio in base a come viene misurato eh, la qualità del servizio, dell'output eh, lui si comporterà in un modo oppure, oppure nell'altro quindi in generale eh, tutti i sistemi tendono ad adattarsi alle misure che vengono utilizzate per valutarle. Beh, se io vi dico che il, il valuterò l'esame in base eh, al numero di pagine che scrivete, ovviamente voi iniziate a scrivere... Largo e mi occupate 20-30 pagine. Se vi dico che lo valuto in maniera inversa iniziate a scrivere piccolissimo, è ovvio. Quindi le misure, adesso l'osservazione ve l'ho fatto sulla qualità, ma in termini di efficienza di nuovo è analogo il discorso, eh, la scelta delle misure eh, influenza poi il comportamento eh, del processo. Per questo motivo di solito è bene non utilizzare un'unica misura per andare a ottimizzare il mio processo, ma utilizzarne di più, in modo da... è ovvio che se io eh, le utilizzo entrambe otterrò un buon compromesso, se ne utilizzo solo una andrò a penalizzare un certo tipo di servizio. sull'input ecco la conformità dell'input io voglio ottenere un'alta qualità dell'output ma eh, ovviamente la qualità dell'input può andare a determinarmi pesantemente eh, quello che è l'output quindi quando valuto l'output dovrò fare tra virgolette la tara rispetto alla qualità dell'input Nel nostro caso specifico la qualità dell'input potrebbe essere, ad esempio, la percentuale di persone che in realtà vengono, chiedono il tempo e poi non, alla fin fine non, non si fermano. Eh, la conformità interna invece riguarda eh, la conformità rispetto a un qualche riferimento, eh, non dell'ingresso, non dell'uscita, ma in un punto intermedio. Per cui nel caso specifico, eh, torno un attimo a farvi vedere il diagramma di processo, ecco, il fatto che il cliente non torni, questo è un punto interno. Quindi la conformità eh, interna, un esempio di misura di conformità interna potrebbe essere frazione eh, di lasciatemi dire tavoli che tornano quando vengono richiamati Ok, in realtà la frazione di clienti che hanno prenotato un tavolo che ritorna quando e eh, idem per i coperti quindi io eh, posso andare a misurare la conformità rispetto ad alcuni eh, riferimenti non soltanto all'uscita ma anche in punti precedenti. Ecco, affidabilità e soddisfazione del cliente nel caso specifico sono un po' più difficili da, eh, da valutare. E io qui eh, ho un servizio sommato abbastanza semplice, quindi posso andare a misurare, eh, ad esempio, il, eh, ogni quanto eh, il tempo stimato supera un certo errore, questo potrebbe essere considerato come un difetto. Quindi, molto in sintesi, per quanto riguarda i, i KPI eh, di qualità, oltre alla conformità, che potrebbe essere rispetto dei riferimenti, degli standard, dei vincoli di legge, dei vincoli contrattuali, eh, normalmente eh, quando parlo di affidabilità eh, parlo della probabilità che su un certo intervallo temporale il mio sistema soddisfi le mie richieste. Cioè sia in, nel caso del processo che stiamo considerando che il processo sia in grado di eh, inserire nella coda e di assegnare un tavolo a chi lo richiede. Posso avere un, uh, una mancata soddisfazione delle funzionalità se ad esempio una qualche prenotazione viene persa, oppure uh, l'SMS uh, che viene inviato viene perso. Misure classiche di, di, di affidabilità sono uh, il mean time to failure, cioè quanto tempo intercorre da quando attivo il mio sistema a quando ho il primo errore, il primo fallimento, oppure uh, il mean time between failure, cioè quanto tempo intercorre tra un fallimento e l'altro. Cioè ogni quanto succede che, ad esempio, venga perso l'SMS SMS di, eh, di richiamo del, del cliente. Eh, a volte si parla anche di mean time to repair, nel caso in cui io ho dato un sistema. Eh, abbia dei tempi eh, specifici per andare a riparare un particolare guasto. In questo caso specifico, se io perdo un SMS e non ho nulla da riparare, probabilmente non me ne accorgo e eh, al limite c'è il sistema che non funziona, cioè lo riavvio, ovviamente si tratta di tempi eh, trascurabili. In altri casi eh, posso avere delle, delle dei tempi di riparazione molto lunghi, a questo punto eh, sono significativi. Infine, un altro aspetto eh, del, della qualità è la soddisfazione dei clienti. La soddisfazione è una qualcosa di, di difficile eh, definizione, per cui molto spesso quello che si fa è, è di andare a misurare la soddisfazione eh, tramite esempio questionari o domande fatte ai clienti, eh, su delle scale normalmente ordinali. Il servizio di gestione della, eh, della lista d'attesa del ristorante X mi ha soddisfatto. Sono d'accordo con questa affermazione. Per nulla, poco, abbastanza, significativamente molto. E questa è una misura del grado di soddisfazione dei clienti. Tenete conto che, come vi dicevo prima, ogni volta che voi pensate a un indicatore, dovete anche pensare al fatto che questo indicatore deve essere misurato e raccolto. Quindi se pensate che ci sia un indicatore che misura la soddisfazione del cliente, dovete pensare in qualche modo di introdurlo nel vostro sistema informativo in qualche altro modo. Per cui ad esempio, ma lo butto come ipotesi, cioè nella descrizione del, del, del nostro processo non c'era nulla di questo tipo, eh, si potrebbe pensare che il sistema il giorno dopo la prenotazione eh, invia un sms chiedendo di valutare su una scala da 1 a 5 la qualità del servizio, a questo punto il cliente risponde con un, con un sms e io raccolgo queste informazioni relativamente alla qualità del servizio. Oppure devo avere in qualche modo un sito web su cui per fare il questionario, una raccolta di questionari cartacei, di suggerimenti cartacei ad esempio, qualunque altro sistema che sia in grado di inserire nel mio sistema informativo queste informazioni. Ultima categoria di eh, KPI, dopo quelli di qualità, sono i KPI eh, che vengono detti di servizio, che in realtà cercano di misurare un po' la, la prestazione complessiva eh, del mio processo. Allora, Due misure abbastanza allora, queste sono misure abbastanza standard perché la prestazione di un servizio è un qualcosa di abbastanza di alto livello. Due misure standard sono il response time e il lead time. Uh, il response time è il tempo per ottenere il servizio, il prodotto, dal punto di vista del cliente, il lead time è lo stesso tempo, ma visto dal punto di vista uh, del processo, di chi esegue il processo. Quindi, eh, se immaginiamo la prenotazione alberghiera, eh, il response time eh, parte dal momento in cui il cliente fa la telefonata, fino a quando eh, l'operatore del consente gli conferma la, chiama, la, la prenotazione. Il lead time, invece, eh, parte dal momento in cui l'operatore solleva la cornetta e risponde, fino al momento in cui conferma la prenotazione al cliente. Quindi c'è... Sostanzialmente la differenza tra i due è la coda di attesa. Altre due misure classiche sono l'on-time ratio e il perfect orders ratio, che possono essere applicati in diversi casi. Quindi l'on-time ratio è la percentuale di servizi, ordini, quello che volete, evasi entro il tempo previsto. Se volete è anche questa una misura di conformità. Il perfect order ratio è il numero di ordini o di servizi rilasciati entro il tempo e senza reclami, quindi perfettamente conformi a quello che è stato richiesto. la flessibilità verso i clienti è la capacità del, del mio processo di gestire input non conformi quale percentuale di eh, input non conformi il mio sistema è in grado di gestire nel nostro caso specifico sinceramente non saprei esattamente cosa, cosa dire potrebbe essere eh, io nel mio ristorante ho tavoli di al massimo 10 persone e eh, mi arriva eh, il, il cliente eh, con una compagnia di 15 persone. Questo potrebbe essere un input non conforme. Eh, riesco a gestire un ordine di questo tipo, ad esempio mettendo assieme due tavoli. Ecco, questo va al numeratore, se riesco a gestirlo va al numeratore della flessibilità verso i clienti. Chiudiamo velocissimamente, riepilogando brevemente la procedura che si segue per andare a definire dei KPI. Allora, io parto dal processo che eh, voglio andare a monitorare e ho una, un, normalmente un'idea del processo di riferimento, ad esempio preso in letteratura. Vado a definire i KPI che mi interessano e sostanzialmente i KPI li definisco in base agli obiettivi che ho per questo processo, poi vado a descrivere nel dettaglio i KPI, quel profile del KPI è una descrizione dettagliata. Vado ad analizzare la robustezza del KPI, ed eventualmente la sua relazione con il Critical Sassafat, di cui non abbiamo ancora parlato. Identifico le dimensioni secondo cui voglio poter fare delle aggregazioni e infine. terminato la fase di definizione devo andare a realizzarlo in termini di sistema informativo quindi vado a scrivere i requisiti e poi a fare la progettazione del, eh, di quel, del supporto della raccolta e della visualizzazione di quei KPI per il mio sistema informativo quindi, ovviamente arrivato qua è tutto sulla carta dopo devo realizzarlo Direi che siamo oltre al tempo limite, quindi chiudiamo qua. La lezione di oggi. Le...